La tragedia della nave russa Moskva, le cause dell'incidente Ciao a tutti, sono il Pirata RB e oggi parleremo della nave russa Moskva. Come molti di voi sapranno, la Moskva era una importante nave da guerra russa che, a seguito di una serie di esplosioni avvenute a bordo, è affondata. In questo video, cercheremo di esaminare le cause dell'incidente e di comprendere gli eventi che hanno causato questa tragedia. La costruzione dell'incrociatore iniziò nel 1976 presso il cantiere navale di Nikolaev, oggi Nikolaev in Ucraina, come ammiraglia del progetto 1164. Il varo avvenne nel 1979 e l'incrociatore entrò in servizio per conto della Marina Militare Sovietica tra la fine del 1982 e l'inizio del 1983. Nel 1979, la nave subì un processo di miglioramento e aggiornamento. Nel 1989 fu utilizzata dalla delegazione sovietica guidata dal presidente Mikhail Gorbachev per prendere parte al vertice di Malta con il presidente statunitense George W. Bush, venendo ancorata al largo di Marshal Scirocco. Gli incontri del vertice si tennero tuttavia sulla nave Maxim Gorky. Successivamente, tra il 1990 e il 1991, tornò a Nikolaev per alcuni lavori di ammodernamento che durarono fino al 1998 a causa della carenza di fondi. Il Moskva fu rimesso in servizio nell'aprile 2000, sostituendo l'incrociatore della classe Kind Admiral Golovko come ammiraglia della flotta del Mar Nero. All'inizio dell'aprile 2003, il Moskva partì dalla base navale di Sebastopoli per effettuare una serie di esercitazioni nell'oceano indiano insieme alla marina militare indiana. Nell'ambito delle crescenti tensioni tra Russia e Georgia, che sfociarono poi nella Seconda Guerra in Ossezia del Sud, l'incrociatore fu dispiegato nell'agosto 2008 nel Mar Nero con compiti di protezione. Dopo il riconoscimento dell'indipendenza dell'Abkhazia, fu dislocato nel porto di Sukumi. Nel dicembre 2009, fu sottoposto a una revisione con la sostituzione degli impianti di raffreddamento e di altre attrezzature, oltre che alla pulizia e alla ritinteggiatura dell'intera nave. Nel mese di aprile del 2010, è stato riferito che l'incrociatore si sarebbe unito ad altre unità navali per un'altra esercitazione nell'Oceano Indiano. A partire da settembre 2015 l'incrociatore è stato dislocato nel porto di Tartus, in Siria, con una scorta di cinque navi e un sottomarino d'attacco, per svolgere un'azione di supporto all'intervento militare russo in favore delle forze governative siriane nell'ambito della guerra civile. Nel 2021, ha lanciato per la prima volta un missile antinave P-1000 Vulcan nell'ambito di un'esercitazione nel Mar Nero. Durante l'invasione russa dell'Ucraina del 2022, l'incrociatore è stato dispiegato nel Mar Nero insieme al resto della flotta, prendendo parte all'operazione di conquista dell'Isola dei Serpenti. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, avrebbe anche preso parte ai blocchi navali di Odessa, Mikolai Veokiv. Verso le 7 di sera del 13 aprile, si è affermato che il Moskva era stato colpito da missili antinave di produzione ucraina del tipo R-360 Neptune, cosa successivamente confermata anche da un funzionario della difesa americano. Alle rivendicazioni ucraine, il Ministero della Difesa russo ha invece affermato che si era verificata un'esplosione a bordo a causa di un incendio e che, dopo l'evacuazione dell'equipaggio, erano state effettuate le operazioni per trainare la nave, gravemente danneggiata, in un porto sicuro. Solo nella tarda serata del 14 aprile 2022, il Ministero della Difesa russo ha confermato l'affondamento, affermando che fosse stato causato dai gravi danni riportati e dalla tempesta che imperversava durante il traino verso Sebastopoli. L'emittente TRT World ha riportato le dichiarazioni del ministro della difesa lituano, secondo cui, dei 485 membri dell'equipaggio, dei quali 66 ufficiali, 54 sarebbero stati tratti in salvo da una nave turca. Secondo l'ex deputato russo della Duma di Stato, il comandante dell'unità, era morto nell'esplosione. Il giorno successivo, il ministero della difesa russo ha diffuso un video nel quale veniva mostrato il capo della marina russa mentre incontrava parte dell'equipaggio superstite in una caserma a Sebastopoli. Il comandante della nave apparso nel video mentre passava in rassegna quelli che sarebbero stati i marinai del Moskva, disposti su due ranghi di circa 120 uomini ciascuno. Ciò ha dato origine a diverse speculazioni sull'originalità del video, che alla fine è risultato autentico. Non è noto il numero delle perdite, sebbene la parte russa indichi che tutto l'equipaggio, composto da un numero tra i 485 e i 510 uomini a seconda delle fonti, sia stato tratto in salvo e che la nave abbia subito solo un incendio. Nel frattempo, sulle reti social russe, sono apparse nuove informazioni con le foto dei dispersi. Il relitto è stato infine individuato il 24 aprile 2022 grazie alle immagini satellitari ottenute dal Sentinel-1, lo ha localizzato in fondo del mare ad una profondità di 40 a 45 metri. Il costo economico della perdita della nave è stato stimato intorno ai 750 milioni di dollari. Se il governo russo decidesse di sostituire la nave distrutta, ciò comporterebbe una spesa ancora maggiore. In conclusione, la guerra ha conseguenze catastrofiche per tutte le parti coinvolte, sia in termini di vite umane che di risorse economiche. Vi invito quindi a riflettere su quanto sia importante lavorare per la pace e la cooperazione internazionale per evitare simili tragedie in futuro. Infine, se vi è piaciuto questo video, vi invito a supportare il mio canale YouTube, il mio blog e i miei account sui social come Facebook, Twitter e Instagram. Grazie e ci vediamo al prossimo video.